Abbiamo già il collegamento con Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Ciao Tiziano. Buongiorno Ugo, ciao al... Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie che... come sempre dell'invito. No, grazie a te, qui siamo in famiglia, ormai ci diamo del tutto da tempo. E, <ride> e allora, e... mi ha colpito molto, guarda. vado subito al punto. Settimana scorsa la tragedia che abbiamo visto sulle coste calabresi. E e il tuo intervento subitaneo praticamente e mi sono detto guarda una persona che parla di sport ma che interviene subito per questi temi perché c'è qualcosa che lega no poi il saper ehm, far gruppo con lo sport saper accogliere eh, e devo dire, non conoscendoti mi ha colpito, ci mancherebbe, ehm, conoscendoti non mi ha colpito per nulla, ma mi ha colpito il fatto che appunto una ehm, associazione di sport riesca veramente poi a richiamarci anche su queste tematiche. Da qui voglio partire stamane, qua. Sì, Ugo, ti ringrazio di questo spunto, ti ringrazio della tua attenzione ecco, nei confronti della nostra associazione, Beh, eh, diciamo che per eh, un presidente che ha l'onore ecco, di rappresentare, di cercare di rappresentare sempre al meglio un'associazione come, come la WISP, quindi un'associazione di promozione sportiva e sociale, intervenire su questi, su questi temi verso il proprio corpo associativo, ma anche oltre, credo che sia assolutamente eh, doveroso, del resto siamo un corpo intermedio importante di questo eh, paese, lo siamo anche all'interno del forum eh, del terzo settore, quindi quella rappresentanza di sostanzialmente tutte le associazioni di volontariato di promozione sociale e infatti è lì il punto sociale. che volevo no perché uno dice lo sport guarda che poi da, quante volte vi siete spesi anche no perché poi le persone che arrivano su questo territorio italiano quando ce la fanno permettimi eh, questa macabra eh, battuta poi vengono accolte e vengono anche aiutate dal mondo dello sport assolutamente, quindi un'associazione che si occupa di inclusione, di coesione, un'associazione che ha questi valori scolpiti e nella propria carta statutaria non si può in occasioni come questa voltare dall'altra dall parte, ma io ti leggerei eh, Ugo delle, delle dichiarazioni che, che eh, mi sono appuntato perché mh, dicevamo, eh, Luis per ribadisce che è sempre più necessario garantire ai migranti accoglienza e corridoi sicuri per chi scappa dalla guerra, per chi ha bisogno, per chi deve essere tutelato, l'Italia e l'Europa devono urgentemente trovare soluzioni a questo dramma, in ballo c'è la coscienza civile, l'etica e la credibilità dell'intera civiltà nella quale viviamo, Beh, tu dirai è una dichiarazione relativa appunto alla sciagura che si è consumata di fronte al litorale calabrese di Crotone. no! Queste furono prime considerazioni che facemmo come Wisp il 3 ottobre del 2013, quindi ormai quasi dieci anni fa, commentando la tremenda tragedia di Lampedusa che tutti certo, ci ricordiamo, certo, il naufragio certo. di quell'imbarcazione libica che portò alla morte accertata di 368 eh, persone, numeri che appunto la pongono come una delle più gravi sciagure marittime del Mar Mediterraneo. Da allora, come da allora come sappiamo ogni anno si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. In questi dieci anni abbiamo registrato questa veramente tremenda contabilità, la morte di 26.000 donne, uomini e bambini nel Mar Mediterraneo. E noi non possiamo che sottolineare lasciati morire nelle acque del Mediterraneo. E arriviamo all'attualità di questi giorni in cui appunto i nostri mari, le nostre coste sono ancora teatro di, di vittime, di decine di morti, e eh, di decine di, ancora di eh, sperzi e ancora una volta non possiamo stare in silenzio, gridiamo basta, c'è bisogno, bisogno di tanto altro. Grazie no, grazie davvero Tiziano perché mm, da lì volevo partire perché mi ha colpito ma mi piaceva sottolineare il fatto che appunto il mondo dello sport, specie il mondo dello sport di base, si mette sempre in discussione perché, perché arriva della gente, arrivano delle persone come noi che hanno le nostre stesse, eh, i nostri stessi bisogni, anzi ne hanno di più perché arrivano senza niente, storie di gente che è scappata prima dalla guerra poi dal terremoto e dove è finita? è finita a morire eh, davanti alle nostre coste a, a, pochi, a pochi chilometri a pochi metri mm, veniamo ai fatti eh, sportivi cambiamo in qualche modo registro e rimaniamo con le attività naturalmente della WISP la primavera porta con sé sempre un rifiorire delle iniziative al netto che lo abbiamo ricordato anche prima con il centro universitario sportivo torinese dopo la pandemia veramente i motori stanno girando nuovamente al, al regime, bisogna ancora recuperare forse qualche pezzo, però mi confermi anche dal vostro di osservatorio, le cose piano piano stanno migliorando? Assolutamente sì, Ugo, sono mesi in cui registriamo veramente una ripartenza molto, molto importante, tu stesso ovviamente hai messo in evidenza anche delle, quelle che sono le criticità, ovviamente eh, non siamo ancora ai numeri eh, della, della pre-pandemia questo è, diciamo, è un dato che, che si condivide un po' all'interno di tutti eh, gli organismi sportivi perché poi ancora una volta mettiamo in evidenza da un lato il grande sacrificio delle nostre associazioni delle società sportive di base dei livelli territoriali delle nostre eh, associazioni che devono fare letteralmente i conti con eh, i bilanci, con le gestioni economiche eh, con eh, eh, ovviamente tutto il tema legato alle difficoltà dell'impiantistica sportiva. Detto questo e ovviamente per questo continuiamo un'interlocuzione serrata con eh, il governo, con gli enti locali, però ecco, c'è uno sport che ha ripreso, c'è uno sport che con la primavera alle porte eh, ci sta eh, dando molte molte soddisfazioni, tantissime opportunità di sport per tutti, veramente per tutte e tutte le età dopo questi tre anni molto molto difficili e per noi sono anche settimane molto importanti perché... Vi state preparando, vi, vi riunite? Sì, <ride> la prossima settimana torniamo in presenza, torniamo ad incontrarci, a confrontarci con i dirigenti di tutta la nostra rete associativa, con i rappresentanti di tutta la nostra rete associativa perché nel prossimo fine settimana, quindi da venerdì 10 e domenica 12 marzo saremo a Tivoli Terme, eh, Roma eh, per la nostra Assemblea Nazionale Congressuale, eh, un momento appunto come dicevo di confronto, un momento di socialità, sarà la prima occasione per tanti nostri dirigenti di eh, incontrarsi e lo faremo ancora una volta con... Eh, uno spazio diciamo così, al, al dibattito pubblico, perché avremo eh, l'onore anche di avere con noi il, le cariche sostanzialmente appicali del governo, del sistema sportivo, sia sul fronte eh, appunto delle, dello sport, quindi il Ministro per lo Sport e i giovani, e Andrea Bodi, ma anche sul fronte diciamo, del terzo settore, quindi in questo caso avremo con noi anche la Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, che ha proprio la delega al terzo settore e poi il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, Vanessa Pallucchi, portavoce del forum del terzo settore, ovviamente non poteva... Mancare, a una tavola rotonda che abbiamo intitolato transizione sportiva e terzo settore perché c'è bisogno ecco, proprio di mettere in risalto al di là diciamo, dei percorsi istituzionali più tradizionali dello sport, della competizione, dell'agonismo di assoluto livello che ovviamente fa piacere a tutti noi ma c'è bisogno di mettere in evidenza come lo sport, come lo sport di base, lo sport sociale si sì, abbia ancora necessità di, di, di emancipazione e abbia ancora necessità come dire di completare quel percorso di riforme che lo, porti, lo portino veramente ad essere riconosciuto nella sua valenza sociale. Noi ci prenotiamo magari per un collegamento volante con qualcuno de, anche della, della, della WISP che ci racconti queste cose, perché mi sembra, boh, ora la butto lì, che qualcosa forse sia anche cambiato un po' nel rapporto tra ehm, chi rappresenta lo Stato e le società di base, c'è una maggiore attenzione, si riconosce finalmente il lavoro che viene fatto a livello proprio mh, di base, mh, mh, mh, dico questa frase, Ehm, la, la, questa parola, la, la ribadisco di nuovo, ehm, nelle città, nei quartieri, via per via quasi. Sì, diciamo che ecco, il, il tremendo periodo della pandemia ha avuto, ecco, se possiamo dire così, passami le, le molte virgolette, un merito, mm. eh, quello di mettere in evidenza il valore dello sport, il valore dello sport proprio come politica pubblica, come sostegno alle comunità, e oggi c'è ecco, uno sport che viene maggiormente visto proprio come politica che si occupa di diritti, che si occupa di educazione, di salute, di ambiente, di rigenerazione urbana. Quindi c'è ecco, un'attenzione sicuramente rinnovata diciamo così, allo sport e in questo momento visto anche come sostenibilità, come sostenibilità economica, come sostenibilità ambientale, Importante diciamo questo. a tutto tondo come sostenibilità. E sociale, in questo dobbiamo eh, ecco, sottolineare questo c'è un Ministro per lo Sport e i giovani come Andrea Bodi che ovviamente conosceva molto a fondo già il nostro mondo prima di assumere questa eh, importante delega, io l'ho dichiarato anche nelle ultime ore a valle di un incontro che abbiamo fatto eh, pochi giorni fa, il Ministro Bodi ha convocato tutti i Presidenti degli enti di promozione sportiva per ecco, condividere con noi quello che già aveva anticipato in maniera chiara e netta nel corso di diverse audizioni eh, davanti a commissioni parlamentari, io ho dichiarato ecco, che siamo sulla strada giusta perché il ministro Bodi eh, sta mettendo una grande attenzione proprio al percorso della promozione sportiva. Lo ha dichiarato più volte, una riforma in atto che non torna, eh, che non torna indietro, che potrà essere sicuramente eh, migliorata, però c'è ecco, una grande attenzione. Beh, un, un segnale. E di, sì, un segnale importante e ti aggiungo una grande attenzione, ovviamente noi stiamo condividendo questo percorso, nelle prossime settimane poi dovrà essere messa, ma anche da questo punto di vista il Ministro Bodi ha dato ampie rassicurazioni per arrivare diciamo, più preparati, più attrezzati alla scadenza del prossimo 1 luglio quando entrerà in vigore e sostanzialmente la, la nuova normativa sul lavoro eh, sportivo, ne abbiamo parlato altre volte ah, con te. Sai, e ci torneremo anche, perché quello è un, tema, è un tema che ci sta molto a cuore perché sarebbe un giusto sacrosanto riconoscimento. Assolutamente, e ti ringrazio di, di questo, poi questo è strettamente anche collegato ad un altro approfondimento che faremo proprio nel corso della nostra assemblea nazionale, perché nella giornata del sabato avremo con noi eh, un, altro, eh, un altro ruolo diciamo, apicale, in questo caso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avremo con noi il direttore generale del Terzo Settore per quanto riguarda proprio il Terzo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per quanto riguarda appunto il Terzo Settore, Alessandro Lombardi, che dialogherà con noi, con il professor Luca Gori, giurista della Scuola Sant'Anna di Pisa, uno dei massimi esperti di diritto del Terzo Settore, su, eh, su WISP Rete Associativa, perché eh, noi oggi, oltre al, all'aver rafforzato il riconoscimento di associazioni di promozione sociale eh, con, a seguito dell'entrata in vigore del codice del terzo settore, oltre ad aver rafforzato il riconoscimento di enti di promozione sportiva, abbiamo assunto ecco, questo ulteriore riconoscimento eh, giuridico come rete associativa. Eh, nazionale nuove opportunità ma soprattutto per noi nuove ecco eh, responsabilità nei confronti eh, infatti, delle nostre delle nostre basi delle nostre associazioni per un'attività di coordinamento di tutela di rappresentante di promozione proprio degli enti del terzo settore associati alla wii veniamo a trovarvi preparatevi perché a questo punto ci avete ingolosito non poco tiziano vi aspettiamo e <ride> eh, grazie ancora una volta per eh, per gli spazi che ci dedicate ugo